Il progetto il Clima nel Calice è un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Torino, a cui partecipano diversi soggetti pubblici e privati, l'AIAB, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, l'Università di Torino, l'ARPA regionale e la Confederazione Italiana Agricoltori e l'Enoteca regionale di Caluso. L'obiettivo di questo progetto è andare a verificare quali mutazioni ci sono state negli areali viticoli della provincia in questi ultimi vent'anni legati alle anomalie climatiche che si sono verificate. Quali saranno gli scenari futuri, quindi come si evolveranno gli areali viticoli in base a questi cambiamenti climatici e quali possibilità ci saranno da offrire ai viticoltori per tentare una mitigazione di questi eventuali... Eh, ripercussioni negative che potrebbero esserci.